E così veniamo da diversissime direzioni, da sottofondi più diversi, che più diversi non si può, ognuno ha un'altra immaginazione di questa giornata. Ma adesso di queste diverse direzioni, per arrivare a quello che ci aspetta oggi, vorrei aprire la giornata con un enigma. Siete pronti? Cos'è questo? Sembra raccapricciante, minaccioso e fa paura. Viene dall'inferno. È un mostro? Cari ospiti, cari amici, cari bambini, se avete paura, amici da tutto il mondo, volete sapere cos'è veramente? o abbiamo già fatto il nostro giudizio questo è un mostro dalla tv non so dove si vedono queste cose ma vi dico per vedere cos'è questo ci vuole luce per questo dico accendete la luce sogno, spettacolare, pacifico, paradisiaco. Fa pensare alle cose più belle alla vacanza, non è celestiale? Cari amici e ospiti, non è divino, magnifico e svariato? Qualcuno si può immaginare che questo è lo stesso oggetto che ha visto prima come mostro e che la luce fa la differenza? Per questo la luce... Ha questo grande valore oggi. Così lo sperimento da 33 anni? Ci sono cose che per l'occhio naturale non sono visibili, ma se le si vede nella luce, nel, nel cuore, nello spirito, se le si percepisce, ci si sente come il pesce nell'acqua, come il delfino? A me va così come a questo delfino? Giorma, giornate come oggi sono è come essere alle maledive? Ogni ora è come un sogno. Per altri può sembrare terribile perché vedono solo questo. Questo è veramente noioso. Cosa ha dimenticato? La maschera da immersione. Appunto, è per questo adesso possiamo prendere un paio di precauzioni, così che oggi la giornata funziona e che tutti quanti percepiamo la stessa cosa, ovvero, per questo attenzione, oggi guardiamo solo ancora con gli occhi interiori, vedete come diventa limpido, guardando con gli occhiali giusti, guardiamo col cuore, con gli occhi del cuore, adesso accendiamo le antenne del cuore, ma se adesso, se la metto su così a caso, voglio andare in acqua, voglio vedere il delfino, mi butto? Dopo pochi momenti è così, si appannano gli occhiali, non vedono più niente e poco dopo non è più divertente. Come? Cosa? C'era un delfino? Magari per te oggi anche così tutti dicono, oh wow, delfini, coralli e non so cosa. Ho visto solo la maschera da immersione o un mostro. Cosa si può fare? Prima di tutto questa ciocca di capelli non va dentro perché poi entra l'acqua. Poi l'acqua va nel naso. Queste sono le distrazioni. Se sul tuo computer hai altre cose aperte, YouTube, chat, eccetera, chiudile. Pulisci, tiri fuori tutti questi ciocchi di capelli dalla tua maschera. Perseveriamo, se no entra l'acqua. Ci sono anche altre possibilità per cui si appannano ci si può sputare dentro può anche aiutare altri amano uno spray ci sprayano dentro altri lo mettono prima in acqua è come eh, acclimatizzare come funziona con questa maschera adesso ci immergiamo ma c'è un altro problema. Cosa facciamo se ad un tratto è così? Ok, allora ti sei portato in acqua magari dei pregiudizi o delle dicerie. Questo poi colpisce tutti che sono immersi. Sono vietate bucce di banane, bidoni dell'olio, sacchetti dei rifiuti. Penso che ognuno sappia quali sono i rifiuti che può ancora scaricare così che oggi nell'acqua vedremo tutto limpidissimo, così che poi siamo veramente pronti, così che papà può parlarci, che possiamo immergerci in altri mondi in realtà gloriose. Ciao cari tutti da tutto il mondo, vi amiamo, vi amiamo e ringraziamo. Dio che abbiamo ancora il tempo in cui possiamo comunicare insieme in tutto il mondo. Se vedo tutte queste bandiere intorno allo schermo è meraviglioso. Bello che questo sia possibile tecnicamente dopo quel tempo della quarantena in, in mezzo a questo tempo di guerra che è in corso, che minaccia tutte queste migliaia di problemi che abbiamo qui giù, è bello che possiamo vedervi, bello che ci siete, godiamo questa giornata insieme a voi, è una delle giornate più importanti che abbiamo mai passato insieme, ve lo assicuro perché il tema è così eh, scottante, non voglio mancare prima di tutto di darvi il mio ringraziamento più profondo per quello che avete operato non solo per questa conferenza ma anche per tutto quello che sorreggete insieme su CLATV in voci e controvoci in, in tutti, tutte le imprese che non elenco adesso qui siete con noi giorno e notte Fate, eh, pagate prezzi interiori ed esteriori in tutti i modi per ridurre la pena nel mondo e abbiamo la forte e fe eh, ferma idea che entriamo in una nuova epoca dove tutto questo sarà diverso, che quello che grida nei nostri cuori trova esaudimento e noi come bambini allattati possiamo essere quieti, che possiamo essere come al petto della madre allattati. Vogliamo ancora sperimentare così l'umanità, siamo di, con questa forte fiducia che vogliamo diventare quello che siamo, se lo capiamo, di questo si tratta oggi, ho piena fiducia che questo, che questo cambiamento lo porta con sé, di cui stiamo parlando, vi amiamo, lo dico ancora una volta, per questo facciamo questi eventi, vi salutiamo in tutto il mondo, dall'Iran, Iraq, ovunque siete. È meraviglioso vedervi. Ok, entriamo diretti nel nostro tema. E vi posso solo dire, il nostro tema, l'autonomia collettiva, ci mette davanti a una grande sfida. Perché? Perché siamo in un tempo, in un'epoca, della confusione delle lingue. C'è una guerra di eh, termini. Prima di entrare nel tema, vi voglio mostrare un tema, un, un modello di cosa sono i problemi. In una giornata del genere, Lois l'ha già mostrato eccellentemente con un'immagine. Ringrazio anche gli altri che hanno parlato prima. Ma vedete, se giriamo intorno al tema dell'autonomia, ognuno capisce un po' qualcosa d'altro, qualcosa di proprio. Lo vorrei spiegare così, già solo se dico Dio o agire dello spirito, già è complicato. Non inizia solo con la parola autonomia. Se parlo di Dio e dell'agire dello spirito, uno che pensa alla greca diciamo, già direbbe, parlerebbe dello spirito del mondo più che di Dio. Lì già iniziano i problemi. A lui però poi non è che gli va più facile se usa un altro termine rispetto a me che, ho oh Dio, magari alla fine vorrebbe anche dire la stessa identica cosa, ma se dice, ehm, Spirito del mondo, dal tipico cristiano già gli fa scatenare uno spirito di battaglia, perché il cristiano tipico, se cambiamo questo termine, va su dif sulla difensiva, perché per lui lo spirito del mondo è un pagano, uno spirito eh, come lo spirito de del diavolo, no? del diavolo, dei demoni. Quello che pensa alla, eh, a un pensiero greco non ha meno problemi. Restiamo con questo esempio per capire cosa succede nei cuori. Se io parlo di Dio e il, il pensatore greco dice, no, parliamo di spirito del mondo, allora passiamo a quello. Abbiamo visto cosa capisce il cristiano? Altri gruppi? sotto spirito del mondo, capiscono umanismo. Cioè si appoggiano quindi al bonismo. Sono lontani da Dio quanto l'uomo riesce ad essere lontano da Dio. E sotto spirito del mondo capisce il bonismo. Vedi, anche il greco ha un problema se cambia un termine. Lo dico solo così che capite perché non cambiamo i nostri termini. Le religioni, Orientali, per esempio gli esiterici invece di eh, spirito del mondo parlerebbero piuttosto di un'anima del mondo e vanno più in direzione del conforto come l'altro va piuttosto nell'umanità questo va nel, in direzione del conforto per l'anima altri più che del spirito del mondo parlano di una matrice altri parlano del brahman o della forza magica sono quelli che vanno in una zona più neutra, non vogliono parlare di un dio personale, magari come il greco. Se parla di uno spirito del mondo, intende un, un agire neutro, neutrale non ha torto, alla fine nessuno ha torto, ma c'è una battaglia di termini, qualsiasi termine prendiamo in bocca, siamo migliaia di persone da diversi sottofondi, ognuno capirà qualcosa d'altro. E questo è il problema che abbiamo oggi, se abbiamo una giornata così forte da affrontare insieme, si potrebbe continuare così, noi invece di spirito del mondo l'altro direbbe, parliamo del prana, ci sono migliaia di altri termini dove altri dicono no, con lo spirito del mondo non posso fare nulla, l'altro pensa al prana e pensa al essere approvvigionato. Già solo i termini Dio e Spirito del Mondo sono interpretati, applicati in modo diverso, così è anche con il termine autonomia, anche se tutto sommato, tutti intendono magari anche cose simili o addirittura uguali. Di che tipo di autonomia parliamo oggi? Poniamo dei fondamenti, passeremo in tre tappe, nella prima parte vi darò una spolverata di base, un, porrò un po' le, le basi per partire, nella seconda parte entreremo nettamente nel tema e nella terza parte passeremo nelle vie della, della messa in pratica, del compimento di questa autonomia, di che tipo di autonomia parliamo e di quale no. Prima di tutto non parliamo del diventare eh, maggiorenne in quel senso autonomo, sulla carta, no, non parliamo di quello. In tedesco, myndigkeit significa maggioretà anche. Non è neanche l'autonomia, nel senso di essere autosufficiente, Stamattina ho chiuso da solo il bottoncino qui della, della camicia, non serve più la mamma, non serve più la moglie, ci riesco da solo, non parliamo di questo, parliamo di diventare autonomi nello spirito, nella vita dello spirito, nel camminare nello spirito, seguire lo spirito dentro di noi, in questa direzione. Se no più o meno tutti capiscono cosa si intende con autonomia. Essere in, in viaggio autonomamente da soli. Essere indipendenti è diverso che eh, essere autonomi parliamo sia dell'autonomia del singolo sia del, della dimensione collettiva di nuovo una differenza, siamo così tanti devo costruire tutto con prudenza non parliamo di un'autonomia cristiana la comunità dell'OCG eccetera l'autonomia in quel senso è un, un ambito, uno spettro più ampio non intendiamo neanche tutti i cristiani, neanche tutte le sette, neanche tutte le alleanze religiose che devono, vogliono diventare autonome. Non pensate che siamo così stretti oggi? Siamo molto più ampi. Se parliamo di autonomia collettiva, parliamo, parliamo dell'autonomia dell'umanità, di tutti il diventare autonomi tutti insieme come un uomo come una persona detto in, in altre parole parliamo sia dell'individuale che dell'organico riconoscere cosa succede riconoscere lo dico con, con le mie parole parlo come cristiano devi capirlo nella tua lingua io dico Dio Dio fa qualcosa, sta operando, è un Dio che agisce, che opera, riconoscere insieme cosa fa, che tutti riconoscono la stessa cosa, di questo parliamo. E non ha nulla di religioso? Ah, vedi che è lo stesso religioso, o cg, o qualcosa, cristiano, nel corso del discorso vedrai che non si tratta di nulla di religioso, si tratta di una forza sperimentabile che tu hai anche nella tua pancia, come anche io, tutti noi. Tutti insieme riconosciamo, Gesù direbbe riconoscere cosa fa il Padre, un altro direbbe cosa fa la Matrice, cosa opera la Matrice, l'altro direbbe cosa, cosa ci porta l'anima del mondo, l'altro direbbe cosa, cosa porta, cosa presenta lo Spirito del mondo, eccetera ognuno può mettere qui il suo nome la sua parola che usa ma adesso quello che importa è riconoscere insieme quello che succede che cosa ci si avvicina come la primavera arriva a riconoscere insieme tutti riconoscono le stagioni no? è un evento così dobbiamo capirlo nulla di religioso Diventa primavera, è una cosa che succede, che agisce. Ogni stagione, nulla di religioso, ma lo si deve percepire, si deve riconoscere il tempo. E poi, e poi si tratta di fluire assieme con l'evento, perché ci sono milioni di movimenti in più che solo eh, le quattro stagioni. Questo agire divino, ce ne sono milioni. Riuscire insieme a riconoscerli, non uno dice ah, primavera, no, è inverno, no, è primavera. Ah, per me è estate, no, io voglio l'autunno, così non possiamo discutere. Gli effetti sono sempre uguali per tutti. Di questo si tratta, diventare autonomi insieme significa fluire assieme a questi effetti divini, un'effusione degli avvenimenti divini, esserlo noi stessi essere noi stessi un'effusione di questo, capite? È molto di più che solo vedere che cosa succede di fuori. Si tratta di vedere come fluisco io assieme a questo, come ne divento io parte di questo, voglio essere corpo di questo evento, voglio essere parte di un intero organismo dell'umanità, organismo di Dio che funziona così diciamo come il cosmo lì fuori, come le stelle. Da millenni puoi osservare le stelle, vedere le costellazioni, funzionano in modo così preciso, più precisi che un orologio svizzero, capisci? Questo è il punto. Quindi io voglio, voglio essere parte di un organismo che funziona così preciso come un corpo, come un corpo umano, quel che poi. Io stesso voglio vedermi nella forma compiuta, vedere la nostra forma compiuta, capite? Non abbiamo finito se non abbiamo questa dimensione nella nostra vita che è questo, che tutto l'universo eh, porta avanti, e che, che questo prenda forma in noi, che ci trascini anche noi. Ancora più che gli uccelli migratori, questi giorni sono tornate le rondini da noi, si può guardare quasi sull'orologio e riarrivano di nuovo chi le ha chiamate. Uno direbbe, lo spirito del mondo, io dico, è Dio. Ma vedi, in questo diventare arrivare in questa forma compiuta di questo si tratta ma adesso arriviamo alla domanda come si arriva a questo qual è la via magari quale rituale in quale religione in filosofia in quale filosofia va applicato o magari quale formula magica va pronunciata quale patto quale associazione o quale setta o evento eh, metafisico si deve attraversare, cosa si deve fare, quale sacrificio va portato per, per essere sentiti da questo spirito del mondo, capite, parlo in modo sarcastico, cosa si deve pagare per arrivare a questo. Potremmo porre altre mille domande, io ti dico solo nulla di tutto questo. Se si parla di autonomia collettiva, allora parliamo di qualcosa che è già presente dentro di te. Non va elaborato, non va comprato, non va fatto con qualche magia, è già dentro di te. Questo va riconosciuto, questa eh, autonomia spirituale, geneticamente è come un seme è già stato posto nella culla. Questo è da digerire. E parlo a voi cristiani che magari siete presenti per la prima volta qui e vedete ancora il mostro in me, per favore non chiudete subito tutti i cassetti, ma vi prego, aprite tanto i vostri cuori, le vostre orecchie. Pensate a quello che ha mostrato Lois all'inizio. Questo è il punto la luce. Pregate per la luce così che capiate di cosa parliamo. So come suonava nei vostri cuori quando ho detto che tutta la pienezza di Dio è, è posta da voi nella culla. Ma seguite tutti per favore, tutti quanti lì fuori, e traducete il mio discorso nella vostra lingua che siate cristiani o non cristiani, non importa. Quello che dico vale per tutti, parlo di realtà che non si vedono, ma che sono le stesse per tutti. Quindi, traducetelo nella vostra lingua, nel vostro linguaggio. Non ho trovato il tempo, la forza per fare che, che vada bene per tutti. Io vi parlo come cristiano, vi parlo dei miei fondamenti che ho e voi trovate la stessa cosa ma nella vostra vita, perché sperimentiamo tutti la stessa cosa ma le chiamiamo in modo diverso. I termini che ho io li sperimenti anche tu ma li chiami diversamente se non sei uguale a me. Quindi trovate le mie esperienze nelle vostre eh, esperienze, nel vostro mondo di esperienze, questa è la mia preghiera a voi. Riassumo fino a qui. Parliamo quindi oggi non di, di qualche cosa ego individualistica, io voglio, io, me, mio, non, tu, nulla di questo, ma l'autonomia non è neanche una lotta di, eh, fra i più forti e i più deboli, fra un gruppo. Non lottiamo uno contro l'altro, ma l'autonomia di cui parliamo è un'esperienza che combacia, un'esperienza comune, un fluire assieme, un evento che fluisce assieme. L'autonomia è una cosa personale ma anche collettiva è come un, un surfare le onde, cavalcare le onde, questa immagine è già arrivata stamattina mi sa nella prima canzone, dobbiamo imparare insieme a stare su questa tavola, l'autonomia di cui parliamo è un evento culminante di prima qualità, di prima classe, un evento veramente culminante, una, un patrimonio orientato alla forza senza pari e alla fine si può anche dire si tratta di un'opera, di un team divino, di un teamwork di natura divina che con potenza porta avanti il nuovo mondo da se stesso. Di questo parliamo oggi. Sommariamente direi che vogliamo raggiungere uno stato di io non voglio mai più tornare indietro. Ok? Non voglio mai tornare indietro. Lo diciamo insieme? Non voglio mai tornare indietro. Lo dico in anticipo, così che sappiamo a questo vogliamo arrivare. Se stasera o alla fine del mio discorso, anche in mezzo è uguale, non voglio mai tornare indietro, allora non abbiamo raggiunto lo scopo della giornata. Ok, anche nella Bibbia ci sono predizioni forti dell'autonomia. e Adesso rimango nella Bibbia, questo è il mio libro, ne dico sempre di nuovo qualcosa dovete accettarlo così per oggi, se hai il Corano oggi troverai cose simili, se hai un altro libro troverai la stessa cosa ma nel tuo linguaggio. Ma nella Bibbia ci sono delle predizioni, profezie, promesse, le chiamiamo, di autonomia, autonomia collettiva, non dico qualche filosofia inventata così a caso, io baso su quello che già da millenni è stato detto. Abacuc, che già diversi secoli prima di Gesù aveva profetizzato, ha detto nel nome di Dio la terra sarà coperta, ripiena della percezione della gloria di Dio, del riconoscerla, così come l'acqua ricopre gli oceani. Che è promessa! E vedete, queste sono persone che hanno detto così, dice Dio attraverso di me, erano come dei canali di parola di Dio, veri profeti, tutta la terra sarà ripiena del riconoscere la gloria di Dio, così come l'acqua ricopre il fondo del mare, immaginati questo, non rimane nulla, se questo avviene ti dico che qui giù abbiamo concluso coi problemi, c'è anche una promessa di autonomia, ce ne sono diverse, ne cito solo alcune, che basa sulla Bibbia, sul Vecchio Testamento Gesù ha sempre lavorato col Vecchio Testamento Giovanni 6,45 lui cita Isaia 54,13 e dice, sta scritto e tutti quanti saranno istruiti da Dio quanti? tutti rimane escluso qualcuno? no nessuno tutti saranno istruiti da Dio Vedete, questo è un sinonimo, un, un termine interscambiabile per dire autonomia collettiva. Adesso ancora una parola per i fondamenti, dobbiamo parlarne ancora un attimo, per me fa parte dell'inizio, così che sappiamo che cosa facciamo e come dobbiamo prendere questa predica, questo discorso. Autonomia basa su un fondamento, come tutte le cose hanno un fondamento, direi che l'autonomia collettiva basa su un'opera d'arte, non solo su qualche fondamento, ma su un'opera d'arte. Mi aggrego a quello che ha profetizzato Gesù. Lui ha detto, al più tardi, alla fine della vita, ci sarà una mareggiata stravolgente che testerà su quale fondamento abbiamo costruito l'ha descritto con i termini sabbia o roccia, costruisci la tua casa sulla sabbia o sulla roccia, nulla di religioso in sé, ha solo a che fare con la fisica, prendi quel che vuoi con la biologia, prendi quel che vuoi, una casa sulla sabbia sprofonda, devi costruire sulla roccia, così anche nello spirito, e lui con sicurezza ha detto, arriverà l'ora dove la mareggiata testerà se il tuo fondamento regge o meno. Quindi se vogliamo arrivare all'autonomia collettiva, dovremmo avere un fondamento che regge, se alla fine arriva la, la tempesta. Che ci siano le guerre, che ci siano satanisti, che ci sia il nuovo ordine mondiale, che arrivano l'anticristo, non importa, deve reggere come su cemento. Tu ovviamente puoi fare quello che vuoi, tu sei libero. Alla fine, tu da solo, tu stesso sarai davanti a questo test. Tu con quello che hai imparato dal tuo maestro, quello che hai vissuto, come hai vissuto, tu risponderai per questo. Anch'io sarò lì da solo, così come nessuno può portarsi la mamma quando va nella tomba. Così è anche con l'autonomia e le cose che ci arrivano che ci stanno davanti. Così è per il cristiano, musulmano, indu, scienziato, eh, militare, dottore. Ogni persona lo passerà questo. Sarà da solo e il suo eh, fondamento sarà testato. Dal 1977 io costruisco sul Dio della Bibbia. Vada bene quello che dico? Dico il Dio della Bibbia, non dico il Dio dei Giudei. Non dico neanche il Dio dei Cristiani, se pensiamo al cristianesimo in generale. Io parlo del mio fondamento che costruisce su Dio, così come è, conosco Dio attraverso eventi, attraverso effetti di forza, lo conosco attraverso interventi nella mia vita, attraverso testimonianza della sua persona vivente che si è messo nella mia vita, è entrato nella mia vita pagana e irrotto come e non riuscivo più a schivarlo, così è quando ricevi un incarico. Sperimenti cose molto prima di altri, dico prima, non meglio, non più in grande, con più forza, ma la stessa cosa che sperimenti anche tu, ma in un altro momento. Vedi, è la Bibbia, per questo è il mio, il mio fondamento, mostra un sacco di crolli, di... La Bibbia mostra fallimenti fra giudei, fra cristiani, di persone che non hanno costruito sul Dio vivente come fondamento, ma loro si sono aggiustati Dio a loro forma e immagine. La Bibbia lo riporta eh, senza cercare di salvare e coprire qualcuno. E questo, aggiustarsi Dio a propria immagine, l'espressione più alta è l'idolatria. Farsi, eh, acciugarsi un Dio, farsi un Dio, anche se non vive, a proprio gusto. Ma vedi, Dio è come è e rimane così com'è. Non si adatterà a noi. E vedete? Io l'ho conosciuto così, precisamente giorno per giorno, proprio così come in tutte le tragedie del Vecchio e del Nuovo Testamento, così come si è mostrato, come l'hanno descritto i profeti, guardando indietro i 46 anni passati, posso dirlo abbastanza esattamente, perché da lì ho passato ogni ora consapevolmente con Dio. Per questo è e rimane la, il mio fondamento la Bibbia, senza voler convertire nessuno, dico questo è il mio fondamento. Vedi? Ma molti negano, rinnegano la Bibbia come eh, un'opera insidiosa dei giudei, di cospiratori, eccetera. Vedi, puoi fare tutto, ma ti dico solo una cosa. È molto più facile criticare, rinnegare il fondamento, un fondamento, piuttosto che costruirsene uno costruirsene uno montarsene uno ogni fondamento lo puoi rinnegare puoi essere come vuoi anche verso altri la domanda che rimane come sarà il tuo fondamento nella pratica quando arrivano le tempeste a scuoterlo. perché ogni persona necessita un fondamento lo risottolineo sia per vivere sia per poter morire e credimi lavoro nella cura d'anima dal 78 ho visto tante persone i cui fondamenti non hanno retto capite? ho visto gente cadere, crollare che per decenni hanno messo in discussione il mio fondamento o me l'hanno addirittura negato una donna per tutta una vita guida di preghiera alla fine della sua vita strisciato come un animale ha gridato, cosa devo fare, cosa devo fare. Poi, d'un tratto, il suo Dio non c'era più. Ha parlato tutta la vita di Dio, ma del suo proprio, fatto da lei. Dove si è interpretata lei stessa, che ha conosciuto dalla dogmatica, ma non dalla forza, ma non dalla realtà, non dagli eventi, non dalla presenza. Un'altra donna, mia parente, che mi ha istruito da, da quando ero bambino, fino alla sua tarda età. Sempre lo sapeva meglio. Quando era vecchissima, alcuni giorni prima della morte, sai cos'erano le sue ultime parole? Quando l'ho visitata, le ho portato dei miei libri in un cd che poteva ascoltare con un, con un tasto. Ha detto, Ivo, vorrei leggere solo ancora i tuoi libri, ma non c'è più riuscita. Aveva i miei libri già da decenni, ma non li ha mai letti perché sapeva tutto meglio. Ma erano le sue ultime parole. Erano le ultime parole del nostro scambio di colloquio. Poi ho ripreso il mio aggeggio quando c'era da metter via le sue cose, quando è stato sgomberato il suo appartamento. Pochi giorni o ore dopo era morta ho sperimentato suicidi di giovani cristiani fino a predicatori i cui fondamenti sono crollati perché non conoscevano il dio vivente ma solo quello dogmatico teologico capisci il dio della chiesa delle chiese libere o prendi qualche vuoi un dio che però non era così come veramente l'hanno stimato erratamente e si sono dati la zappa sui piedi ho visto gente che una volta era grande che in depressione, si sono isolate, sono diventati piccoli greggi, alla fine hanno glorificato la piccolezza del loro gregge, ma alla fine non hanno messo in piedi niente perché i loro fondamenti non hanno retto, sono crollati. Vedi, tutto è crollato in un nulla insignificante. Gente che mi accusavano, Ivo, tu lavori in modo sbagliato. Le tue cose non crescono, rimani sempre piccolo. Davanti ai miei, ai miei occhi, sono sprofondati col loro fondamento. Non erano un sostegno per la società. Molti fondamenti sono mortali, devi saperlo. Bada bene su che fondamento costruisci. Oggi ti consiglio un fondamento con cui io ho attraversato migliaia di tempeste fino ad oggi a retto, come una montagna puoi scuotere quanto vuoi, puoi almeno provarci. Guardando la situazione mondiale, tanti profeti hanno schizzato queste situazioni in cui siamo, ma ci sono anche falsi profeti. Ci sono profeti? che mettono le cose in un altro tempo dicono la cosa giusta e la mettono in un tempo sbagliato e se vai a uno di questi profeti avrai sempre perso la tua forza ogni persona ha bisogno di un fondamento non puoi eh, fare una magia e avere un fondamento devi avere una forza dal tuo lato per non crollare sotto i pesi che ti arrivano addosso c'è cioè, per esempio il Nostradamo tanti lo seguono lo cito rappresentativamente, ci sono migliaia di profeti. Ogni profeta a cui ascolti, lui impronta anche la tua impostazione, la tua solidità, la tua fermezza. Ultimamente ho ricevuto un libro, viene schizzato come scritti del Nostradamus. Il Nostradamus risorgono e arrivano le sue profezie. Dubito se sono veramente le sue profezie o se per motivi tattici guerreschi si è aggiunta cose. Vi spiego il problema, da un lato Nostradamo descrive precisamente i nostri giorni, tutta la situazione mondiale, quella che abbiamo oggi, già tantissimi anni fa l'ha schizzato precisamente. Ma dice, solo mille anni dopo hai speranza, prima non succede nulla. È successo la stessa cosa con i cristiani? Prima che non è costruito il Tempio in Gerusalemme non arriverà a nulla. Basta una profezia sbagliata e non costruisci sulla fede. Tutta la cristianità non è stata alle nostre spalle negli ultimi decenni perché ha seguito proprio tali profezie o false interpretazioni di profezie, e non asserisco che Nostradamus abbia veramente detto questo, ma sai qual è il punto? Le profezie non potrebbero essere più chiare, la descrizione della situazione mondiale non potrebbe essere più chiara, e poi dice, ma ora fra mille anni succederà quanto segue, e poi descrive lo dico con le mie parole, modestamente, descrive la vita dell'OCG così com'è. Descrive l'organismo di Dio, descrive un'umanità che diventa organismo, quello che già siamo, che arriva fra mille anni. E penso che questo lo sia inserito in seguito. Suppongo che quelli che avevano i suoi scritti hanno semplicemente aggiunto questi mille anni perché tutto è sotto questo punto di vista dopo altri mille anni e dopo altri mille anni un altro millennio è tutto in questo schema Lo si può ancora verificare questo ma una cosa te la dico se qui ed ora non credi a quello che già viviamo e non lo sei allora veramente avverrà fra mille anni sai perché? perché non fai nulla quello è il problema ma vedi, ci sono migliaia di questi fondamenti sbagliati che ci tolgono la fede, che bloccano, paralizzano la nostra azione, che sono pieni di dogmi, di idee, ma non hanno forza, non conoscono la forza. Parlo specialmente alla cristianità, come sta scritto? Il dogma, la parola, la dottrina dicono, ma non conoscono la forza di Dio. Cos'è la forza di Dio? L'evento di cui parliamo oggi tutto il giorno, quello che agisce, percepibile, sperimentabile insieme, uno dei peggiori fondamenti sbagliati è quella aspettativa di un Redentore da fuori, non posso fare nulla, non siamo nulla, deve venire un Salvatore, un grande Salvatore, Quasi in ogni religione ha un qualche idea del genere, quasi ideologi ogni ideologia, filosofia. Si aspetta sempre da fuori qualcosa, extraterrestri, non so che. Siamo solo vermi e polvere. Di questo è pieno il cristianesimo. Per questo ho detto, se credo al Dio della Bibbia, non credo al Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani è un altro che quello della Bibbia. Nella Bibbia è un Dio della vittoria, del giudizio. Un Dio che fa sempre qualcosa, ma i cristiani ci insegnano già, già da secoli che siamo polvere, vermi, finché siamo sulla terra non possiamo fare nulla, prima deve venire Gesù e fino a lì non si fa nulla. E lo puoi trasmettere in tutti gli altri livelli, anche questo e quel partito deve arrivare a, alla cima, no, tu devi andare alla cima, tu devi alzarti. Per me puoi anche cominciare come coda delle cose, ma devi alzarti, sei tu quello che serve. Gesù ha sempre detto, arriva il tempo. L'ha anche detto, il tempo arriva e sarà anche lontano. Ma il suo discorso continuava così. Spesso diceva, il tempo arriva ed è già qui in cui succedono queste cose. Allora per esempio se dice, il tempo arriva, dove arriva l'anticristo, dice arriva ed è adesso, per questo alzati in piedi e non aspettare, perché devi accorgerti, adesso è il tempo. Gesù vuole sempre qui ed ora, oggi, vivere con noi, È sempre Dio e noi, Lui insieme attraverso di noi, Lui sempre in azione, non aspetta mai un'ora succede questo e quello e poi inizia, quando arriva il tempo è già adesso il momento di agire, se no ti va come quelle persone famose che poi le loro ultime parole non le hanno potuto dire in onore. Ti ho portato alcuni esempi, si potrebbe riempire ore di queste citazioni, sono raccolte sotto il titolo ultime parole di grandi uomini. Parliamo di uomini come David Hummer, un ateo. Qual era il suo fondamento? Qual erano le sue ultime parole? Cosa ha gridato nelle ultime parole? Sono in fiamme. E la sua disperazione era grande. Quindi qua vedi che i più grandi personaggi dell'umanità non avevano un fondamento. Voltaire, per esempio, Walter, questo famoso beffeggiatore ha avuto una fine terribile. La sua infermiera l'ha testimoniato, ha detto «Per tutti i soldi d'Europa non vorrei più veder morire nessun eh, incredulo». Ha gridato «Tutta la notte per il perdono». Wow! Qualcuno ha cercato ancora di convertirsi sul letto di morte. Non funziona ovviamente. Nietzsche è anche molto famoso diffuso in tutto il mondo, il suo influsso, di lui si testimonia che è morto in una tenebre profonda spirituale. Riguardo a Stalin, la sua propria figlia ha raccontato, era presente lei, scrive, padre è morto in modo terribile e pesantemente, Dio dà una morte leggera ai giusti. Vedi, questo genocida che ha ucciso non so quante persone, è morto in modo terribile, in modo pesante, il suo fondamento è crollato, anche se aveva una grande bocca e aveva un grande influsso in tutto il mondo. Quindi tutte queste persone, qui si potrebbe dire, se ne potrebbero elencare centinaia, le più grandi, i più grandi personaggi che hanno dominato interi popoli, alla fine hanno avuto tali crolli. Se questo lo si confronta, per esempio, con uno Stefano, il primo martire, per esempio, nella cristianità, che è stato registrato, ha costruito sul fondamento che ha imparato da Gesù. Quando crollava sotto la grandine di pietre, lo si stava lapidando nudo per terra, legato, e poi cadono sassi così su di lui, sui, sui piedi, sul torace, sulla testa. Lui grida, guarda il suo fondamento. Dio, perdonali, perdonali questo peccato. E poi grida e dice, vedo il cielo aperto, vedo Gesù, vedo Lui alla destra di Dio e poi crolla. Che fondamento ha avuto? Per non parlare di Gesù che dissanguando dissaguando alla croce ingiustamente, crocifisso, dice, grida, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, che fondamento aveva quest'uomo. E poi come ultima parola dice, è compiuto. Che fondamento. Quindi, in breve, dico, senza esclusioni, ogni persona deve scegliere il suo fondamento. Io dico, il mio fondamento è la legge dello spirito della vita. Te lo spiego nel, nel corso della predica che cosa è. Io seguo lo spirito della vita, dove si mostra, lo seguo. Come funziona questo ve lo dico ancora. Il mio fondamento è il Dio essente che ha creato tutte le cose visibili e non visibili e le naviga tutte, naviga tutto quello che ha creato, quello che ha formato, lo attira verso di sé, lo riunisce a sé. Questo è il mio fondamento. Un Dio che riunisce tutto, che si unisce con me, con te, con noi. Un Dio... È il mio fondamento che vive, che vuole, che percepisce, che parla e tratta se deve. Un Dio che tutto il tempo, in ogni cosa, in ogni momento partecipa. Un Dio vivente, non un idolo, non un Dio della Bibbia, nel, intendo del biblicismo, un Dio degli scritti che devo spiegare interpretare a mio piacimento, ma un Dio sperimentabile di momento in momento. Non una volta nella vita, ah, ho sperimentato Dio quando ero giovane. No, sperimentiamo Dio ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, è qui presente e si mostra in pace, in vita, oppure ritirandosi così che entriamo in un'inquietudine. Quindi il mio fondamento ho, ho, ce l'ho nell'agire nell di Dio, nell'effetto che sentiamo, che percepiamo, che porta crescita e vita a tutto che rinforza, che, che insegna tutto e illumina tutto e tutto questo lo fa sia in logica perfetta divina nel Logos, ma anche con la luce della vita, luce della vita, questa è la grande parola chiave di questa eh, realtà, parliamo di questo effetto, questo Dio vivente che agisce in noi, con, che, che noi seguiamo, di lui dice, in Lui c'era la vita e la vita era la luce degli uomini. Questa frase da decenni la potrei ripetere ogni minuto, ogni secondo. Cos'è la nostra luce, Signore? Abbiamo parlato oggi della luce, ci, de ci vuole luce. Qual è la nostra luce? La nostra luce è la vita di Dio, la vita pura, la pre sua presenza, vita che mi tocca, che mi risuscita come morto che mi fa pulsare, che il depresso salta di gioia, che, che l'anima la, malata si rialza, che diventa felice, che agisce, che lavora una vita divina che non è paragonabile al respiro nel, nei polmoni, è una vita di qualità divina, capisci? è operante nel presente, questa vita, ovunque c'è questa vita divina, questa è la mia luce. Se penso qualcosa e questa vita si ritira, allora so che era sbagliato quello che ho pensato e devo scoprire insieme a Dio con questa luce, allora cos'è la cosa giusta, capisci? Se dico qualcosa e questa vita si ritira da me, allora dico stop, ho detto qualcosa di sbagliato, anche se faccio qualcosa di sbagliato, la vita si ritira da me, la vita mi ha istruito che ho fatto qualcosa di sbagliato, capisci? E così lo puoi applicare in ogni dettaglio della vita. Dio è un Dio vivente che si presenta in forma di luce, la vita è la luce, la forza della vita divina, della pace divina, e a quella noi ci adattiamo e fluiamo assieme. E quando l'abbiamo azzeccata allora ci tira su tutti, ci vivifica. A te viene data la libertà che ogni fondamento esistente, tutto quello che dico qui, che puoi disprezzare tutto, puoi rigettare tutto e diffamarlo se vuoi, devi solo pensare, qualsiasi eh, libro di religione o tradizione, qualsiasi maestro o conoscenza rigetti, tu puoi rigettare tutto, ma poi dico... nel nel mio caso dovrai elaborare la tua propria Bibbia, il tuo proprio Corano, la tua propria Bhagavad Gita, puoi elencarle tutti, dovrai soffrirlo tu stesso. La Bibbia non è null'altro, il Corano non è altro, Il libro di religione nel senso più profondo non è null'altro che esperienze con Dio che descrivono come è, come agisce, dove diciamo così ti lascia cadere e ti ritira su dove vive con te è un diario, sono esperienze, inizierai da zero con la tua propria Bibbia, puoi rigettare ogni fondamento e tutto quello che tu in decenni, magari in secoli o millenni avrai tirato assieme della tua propria Bibbia, il tuo proprio libro di religione, ogni altro dopo millenni, se vuoi, può rigettarlo, può buttarlo via come eresia, lo vedi? E per questo Gesù, in Luca 11, 52, ha detto un avvertimento ai dottori della legge che il suo fondamento l'avevano rigettato, il suo insegnamento. Guai a voi, dottori della legge, perché av avete tolto la chiave della conoscenza. Avete tolto la chiave della conoscenza, la frase poi continua così. Non siete entrati voi stessi in quello che ha agito e dietro gli altri avete impedito di entrare dogmaticamente. Vedete, lo ripeto, la Bibbia è tutto un diario di, della miseria, se si vuol dire così, del fallimento, del voler saper meglio della gente, degli ego-individualisti, dell'ego-individualismo, tutto un diario. Ma dall'altro lato la Bibbia è anche un libro con successi. Questo è contrapposto sulla bilancia, questo, un libro di successi. Ma è da vedere apertamente la, la percentuale di fallimenti perché non hanno seguito Dio così com'è nelle sue leggi, fondamentalmente così com'è. Per questo la Bibbia fondamentalmente è più che altro un diario di fallimenti, ma è un libro con successi, dei più forti successi, un diario delle possibilità, delle vittorie, dei trionfi di un lottatore di Dio contro il satanismo del peggiore, i più maliziosi dei maliziosi eh, successi di un Israele. Israele significa lottatore di Dio. Adesso tu devi deporre, depositare quello che hai, con cui hai riempito il termine Israele, quell'Israele laggiù, o pensi, qualche cospiratore eccetera, noi parliamo di tutt'altro, parliamo del vecchio Israele, dell'unico Israele che come popolo debolissimo è stato scelto per essere ciò che noi oggi possiamo essere insieme e siccome la sapevano sempre meglio, la Bibbia lo dice apertamente, in ogni pagina del Vecchio Testamento quasi, sempre volevano essere loro stessi la propria testa la sapevano meglio e hanno sempre rovinato di nuovo tutto, ma in quelle fasi dove hanno seguito l'agire di Dio, le sue parole, sono salite in impennata, non c'era nessun regno, oggi si direbbe dell'anticristo, non c'era ancora lì, non c'era nessun regno diabolico, Babilonia, il vecchio Egitto nella sua fioritura, e tutti quei paesi... Israele li ha vinti, ha vinto sul satanismo che regnava ovunque, lo ha sradicato eh, fino in fondo. L'hanno vinto. Erano popoli che sacrificavano bambini ogni giorno. Sodomia, cose terribili. Loro allora sono saliti così perché sono andati con Dio. Nella forza di Dio hanno sconfitto tutto. E vedete? Questi fondamenti dobbiamo prima parlarne, perché la Bibbia parla prima di tutto della questione di colpa e perdono. La problematica dell'accusa che deve essere risolta. Qua giù c'è un diavolo. Ha di nuovo fatto eh, bei titoli nei giornali contro di me. Quello che dice di nuovo nulla di vero, ma di fatto è che c'è un diavolo qua giù ed è un accusatore. Ed è un accusatore. Le questioni di colpa nella Bibbia dice, se non resti nel mio torrente di vita, nel mio essere come sono, dice Dio, arriva l'accusatore e ti afferra e ti fa a pezzi. Se ti allontani da me ti afferra e ti accusa. E lui è un lottatore di diritto. E qui arriva la domanda. Chi libera un'anima legata? Se ti sei indurito, e devo citare questo fondamento, capite? Perché stiamo per diventare un team insieme. Autonomia collettiva significa formare un team insieme, vivere qualcosa insieme. Dove, come in una squadra di rematori, qualche squadra, prendi quel che vuoi, dove non puoi fare nulla se la metà è lì a, a perdersi, che non, perché vomitano, perché hanno bevuto troppo il giorno prima, hanno mangiato troppo, si sono ingozzati. Capisci, ti serve gente che si rimbocca le maniche, che funziona, non che entra entro oh, problemi oggi, si siedono con te nella barca. Capisci? Poi chi ti libera se sei impigliato? Chi è il tuo assistente legale quando l'accusatore dei fratelli, così viene chiamato nella Bibbia il diavolo, quando l'accusatore dei fratelli reclama i tuoi tributi, da Dio, davanti a Dio va a reclamarli, così lo fa, sta davanti a Dio e dice, Dio tu sei giusto, lui ha peccato, come dall'adultera, adesso viene lapidata, no? Si appella al, alla giustizia, al diritto, devi essere giusto e se Dio non avesse trovato una soluzione per quella ehm, stella mattutina caduta, allora saremmo tutti morti, credeteci, è meglio che ci credete, perché il, tutto quello che succede viene dal bene e dal male. Si collideva e si collide ancora oggi con i rituali di sacrifici, con il macello di animali, eccetera, ma sapete, quei sacrifici animali hanno un fatto una realtà veramente preziosa che ci volevano portare vicina, ovvero che ogni mancanza che si manca l'agire di Dio e si entra nelle grinfie del diavolo costa sempre sangue. Così è. Il diavolo è un lottatore di sangue che chiede una punizione per ogni cosa in modo conseguente. Per questo da qualche parte nella Bibbia... C'è scritto, senza spargimento di sangue non c'è perdono, perché il diavolo dice eh, occhio per occhio, dente per dente, sangue per sangue, capite? Certo noi lo conosciamo come legge di Dio, Dio ci ha dato queste leggi, no. Dio ci ha detto come funziona il gioco. Tutto quello che fai il diavolo lo, lo richiede come eh, lo reclama, ma lui non ha il cuore. N non ha il cuore, è un terribile opponente, avversario di Dio, e dice, questo deve essere vendicato, punito, questa è adultera, uccidetela, lapidatela. Conoscete la storia magari con Gesù? Gesù dice, allora, chi non ha peccato, lanci il primo sasso. E questo è un bel colpo in faccia al diavolo. E poi dice, ok. E tutti se ne vanno, uno dopo l'altro. Alla fine c'è solo ancora lui con l'adultera. E cosa le dice? Vedi, chi ti ha accusato? Nessuno. Dice, perché tutti sono colpevoli, nessuno è migliore. E dice, Anch'io non ti accuso, e dice, vai, questo è Dio. Lui si mette in mezzo, lotta contro l'assassino che la sedotta a fare quello. Questo anche si aggiunge ancora in più. Il diavolo è un ingiusto che richiede giustizia, per questo i dieci comandamenti come primo fondamento per barbari, barbari ai quali non potevi parlare di spirito ma dovevano avere una protezione, per questo Dio ha detto, se fai questo ti fai male, se fai questo ti fai male. Ovviamente eh, cadiamo nelle mani di Dio, sì, certo, in un certo senso sì, ma se non ti attieni a quello che Dio ti dà, allora lo deve ammettere, allora viene il diavolo e ti porta via, e reclama eh, punizioni conseguenti, e vedete, per questo Gesù è a, al centro della profezia, nella settantesima settimana di Daniele è arrivata e ha tolto il sacrificio da Gerusalemme. Questa sarebbe tutta una predica a sé. Questo l'ho buttato via così per il momento, ne lo lo potremo parlare un'altra volta. I nemici sono venuti e l'hanno tagliato fuori e messo in un tempo futuro che arriverà in futuro, sempre in futuro. E questa è questa falsa profezia che dico. Dicono che questo arriverà poi quando sarà costruito il Tempio, ma devo lasciare questo tema. Gesù è venuto, datato precisamente, puoi leggere nella Bibbia, 700 anni prima è stato profetizzato, datato quando arriva il liberatore per Israele, proprio in quel momento è comparso Gesù e con il suo proprio sacrificio alla croce ha eh, annullato i sacrifici, ha fatto smettere. E vedete, così come è testimoniato Dio stesso si offre come sacrificio, come vittima di sacrificio. a Lui stesso e dice, io pago per i, i, le tue colpe. Puoi essere libero, ma voglio che impari qualcosa da me, voglio che vivi con me, ma io pago tutte queste colpe che fai. E vedi, e poi con il suo proprio sangue ci ha comprati, riscattati. Questo è l'insegnamento cristiano ed è corretto e lo vivo dal 77. Dal 77 vivo come all'istante. Fino ad oggi, in tutto e per tutto, vengo liberato da oppressioni, da penurie, malattie, cattiva coscienza. Ogni volta che ho mancato, e lo riesco ad ammettere ovviamente, se mi sono indurito o qualcosa, qualsiasi cosa, quando la porto a colui che con il suo proprio sangue mi ha riscattato, che ha pagato un prezzo, allora sono libero all'istante, da 46 anni, senza lacune. Quelli che non ce l'hanno devono semplicemente arrangiarsi da soli con i propri problemi, con le loro mancanze. Mancanza significa quando non hai il torrente di forza di vita, quando non sei navigato, hai subito questo problema. Il mio funziona sempre, ogni volta che dico aiuto, il mio tecnico è subito qui e funziona subito di nuovo. Ma devo venire a lui e dire non funziona, non riesco a ripararlo da solo. È un'istanza superiore al di fuori di me stesso che da fuori ma anche da dentro al contempo interviene. Questa è la differenza al potere su di noi, su tutti gli esseri. È un intercessore senza pari. E io dico, o ce l'hai un fondamento così, una forza così nella tua vita, un compagno di salvezza vorrei chiamarlo, oppure prima o poi sprofonderai, Così come tanti che ho visto sprofondare. E ti prego di pensare con queste parole. Non è che voglio appioparti la mia via. Non è la, la mia intenzione. Testimonio semplicemente che ci vuole un fondamento funzionale stabile come requisito indispensabile. Ci vuole. È una condizione indispensabile. Come ci riesci è un tuo problema, ma devi riuscirci se vuoi essere un team player in autonomia collettiva perché l'autonomia collettiva vive di ogni singolo individuo di ogni singolo membro come il tuo corpo dipende da ogni singolo membro e alla fine ogni individuo deve riuscire a stare in piedi senza il suo maestro senza il suo curatore capite e se no non funziona un organismo eh, autonomo impossibile. Questa era l'introduzione, il fondamento che dovevo porre con il rischio che uno o l'altro magari adesso non mi vuole più, dice mi ha evangelizzato, chissà che, dico no, devi solo riuscirci, il mio funziona, fai come ti pare, se la sai meglio, ma se vuoi essere un team player allora ascolta quello che arriva ancora, rimani con noi, facciamo una pausa e dopo entriamo veramente nella storia dell'autonomia collettiva, ok? Bene, a presto! Come un Leuchtturm auf dem Fels. Die Welt sieht unser Licht und wir dürfen's neu. Dov'è in millionen hellen Farben, die Dunkelheit durchbricht. Mit jedem Stein auf unserem Weg bauen wir die neue Welt. Denn gemeinsam sind wir uns stark.